Sì, allora, purtroppo ho sentito troppe castronerie per non dover intervenire nuovamente, insomma. Ma purtroppo non è state... tempo? di eh, per eh, dissenso, io, stavo... io mi astengo. Eh, con ah, momento ok. Invece... okay. Ah, bene. Quindi, eh, dovevo intervenire per forza perché sembra che qui abbiamo dei professori in aula che ci insegnano di tutto. Eh, allora, In materia di commercio sicuramente tutti coloro che sono intervenuti hanno dimostrato di non avere molta competenza. In tema mobilità non entro nel merito ma è evidente che la ZTL non può essere ridotta a un contentino da dare ai commercianti in luogo di misure veramente utili e necessarie a salvare la categoria. Una di queste è stata la delibera OSPE, abbiamo sentito il PD raccontare anche che non è efficace e sta creando problemi. I problemi li creano le persone appunto che prima sostengono iniziative e poi le abbandonano come ha fatto il pd invece in questo caso eh, è un grande aiuto che si sta dando alla categoria sicuramente la città storica e gli uffici ne stanno soffrendo ancora non hanno colto appieno insomma questa novazione eh, noi prepareremo altre iniziative eh, che potranno aiutare la categoria la ztl ripeto Poteva essere un sostegno psicologico non reale ed economico, eh, non riteniamo eh, che risolva il problema e quindi lavoreremo in maggioranza e poi con l'associazione di categoria per dare soluzioni vere alle problematiche. Grazie.